Il progetto nasce dalla collaborazione fra Accademia di Belle Arti, IBC e Cinetica di Bologna e coinvolge due materie all'interno del nostro profilo, il restauro dei materiali cartacei e pergamenacei e il restauro appunto dei beni fotografici. Questi due laboratori sono impegnati nel recupero di due fondi della Cineteca di Bologna, il fondo di manifesti di Luciano Emmer e il fondo fotografico di Albert Samama Schickly. Il restauro dei manifesti di Luciano Emmer, coordinato dalla docente, la professoressa Camilla Roversi Monaco, e eh, si riferisce a un lotto consistente di manifesti anche di grande formato. Eh, manifesti che hanno mh, anche loro appunto, tecniche di mh, realizzazione diverse e quindi sono oggetto di studi e sono oggetto naturalmente di ricerca pre-restauro. Il fondo Cicli è un fondo peculiare perché anche dal punto di vista tecnico abbiamo visto che il fotografo che era appunto attivo all'epoca dei Lumière portò la cinematografia in Tunisia e fece radiografie per i poveri in quegli anni e quindi sperimentò la fotografia in tutte le sue vesti e era un personaggio che sperimentava appunto, che modificava le tecniche, che interveniva eh, facendo delle riprese particolari, interveniva sui formati, sui supporti e noi stiamo effettivamente ragionando anche attraverso delle indagini, quindi tecniche di indagini, sulla tipologia di intervento da poter applicare su alcune fotografie. Una parte, del progetto e una parte importante del progetto si riferisce a una ricerca che stiamo svolgendo qui eh, su sempre un fondo della Cineteca che è il fondo Corona Cinematografica eh, che appunto consta di vari rodovetri, tantissimi rodovetri che eh, rappresentano alcune favole molto belle eh, dipinte appunto su materiale plastico e la nostra ricerca, appunto, verterà sull'individuazione di alcuni materiali conservativi utili al recupero di queste plastiche.